Ultimamente nelle mie giornate c'è una costante, il video trash. Giuro che non mi aspettavo così tanti video di questo genere. Ma il top del trash l'ho trovato in un solo tipo di video. Ma cos'è il trash? Mi fa capare una cosa talmente brutta e talmente fatta male che ti fa ridere. C'è chi gli fa apposta così. sono loro, quelli che fanno il video presentazione per il proprio canale GATTETTO Oh mio Dio se non sono una droga Non so quanti ne avrò visti Ma vedendone così tanti, ho trovato delle cose in comune L'ETÀ Più o meno hanno tutti massimo 13 anni Si inventano i nomi più assurdi Bella a tutti ragazzi, io sono Pro Gamer 2013 foreba Dicono Dicono cose che non interessano a nessuno Il mio vero nome è Gianfrancocchio Oh... 10 anni a scuola vado bene e il mio colore preferito è il marrone e tutti portano contenuti mai visti sul mio canale porterò challenge gameplay vlog e video haul pensate che sia finito qui eh e mi girò no. no! non c'è la cosa più su cosa alla fine? La musica! Eh, ho fatto questo, ma no, è... Grazie Satana per aver creato tanta meraviglia! E voi cosa ne pensate del trash? Ne siete gliotti come a me? Tanto per vedere i miei video gli deve per forza piacere il trash.